Bene, abbiamo scelto i nostri sprite e abbiamo scelto lo sfondo quindi in questa seconda parte vediamo di dare a tutto ciò che compone il nostro gioco le giuste proprietà perché il gioco funzioni a dovere Iniziamo da uno degli elementi Allora, eh, diciamo che dobbiamo eh, partire a aggiungere il controllo a, al Paddle Ok. andiamo quindi nei Behaviors del ped, eh, dopo aver cliccato sul Paddle perché naturalmente per poter modificare le proprietà dobbiamo avere l'oggetto selezionato quindi dobbiamo vedere intorno a lui i quadratini e il profilo allora clic, eh, clicchiamo sul più e andiamo a cercare qui eh, prima di tutto il Direction che per farlo muovere e eh, poi dopo sempre facendo add new eh, aggiungiamo il lievio solid perché vogliamo evitare che quando la pallina lo incontra lo possa attraversare deve essere solido per, perché ci sia resistenza tra i due corpi e pe anche perché ci sia il rimbalzo della pallina ok allora, quindi qui andiamo a scegliere anziché 8 directions left and right e aggiungiamo max speed direi un numero abbastanza alto perché deve comunque muoversi abbastanza velocemente 1500 mentre acceleration e deceleration deve essere cioè la decelerazione come l'accelerazione deve essere molto veloce eh, quindi facciamo un numero abbastanza alto in Chi tutti metti? e due i casi il numero alto indica appunto che sono maggiori la velocità l'accelerazione e la decelerazione Ok, adesso iniziamo a provarlo premendo il tasto play o run layout. Ok, adesso si carica. Ok, come vedete, se premiamo freccia destra e freccia sinistra si muoverà. Ok, quindi possiamo continuare facendo di la pallina la pallina eh, bisogna mettere un altro behavior eh, diverso da quello eh, del pedal Il behavior infatti che useremo non sarà più né solid né egg eh, direction, ma sarà invece che adesso clicchiamo su new e poi dopo andiamo qua eh, a cercare ballet. significa che Uh, avrà un, praticamente un comportamento simile a quello di un proiettile Solo qui ci, ci aggiungeremo il rimbalzo In modo che uh, Rimbalzi quando va a toccare i blocchi Ok adesso Facciamo Bounce of Solid, Yes E lo rendiamo un pochino più veloce Facciamo 500 Per rendere un po' più difficile il gioco uh, Inoltre per far iniziare, iniziare bene il gioco Bisogna mettere Angle 200 Ecco, 270. Questo perché altrimenti la nostra pallina all'inizio del gioco ci scapperebbe via per una direzione incontrollabile sì. e non riusciremmo a toccarla e a farla collidere con gli altri oggetti. Ehm, riguardiamo un attimo le proprietà della pallina, quindi sì. e ricapitoliamo brevemente. Allora, angle deve essere 270. Sugli altri aspetti non, non abbiamo nulla da dire, se non che è meglio avere due dimensioni uguali in size se vogliamo avere una pallina esattamente circolare, altrimenti ci salterebbe fuori lievemente ovale poi l'altra cosa importante è speed, impostiamola a 500 per avere una velocità adeguata se vogliamo rendere il gioco molto più difficile ovviamente alziamo la velocità della pallina se vogliamo rendere il gioco più facile la abbassiamo poi l'altra cosa importante è accelerazione gravità 0 sì, 0 perché qui eh, la gravità innanzitutto non abbiamo neanche implementata quindi non funzionerebbe lo stesso e poi eh, l'accelerazione deve essere 0 perché non deve accelerare Ah, più, uh, cioè andando avanti deve rimanere alla stessa velocità se noi mettessimo accelerazione con un qualche valore il gioco diventerebbe molto più difficile uh, altra cosa allora, se tango dobbiamo mettere yes uh, se no quando rimbalza non, uh, non cioè non avrebbe non prenderebbe l'angolo ma rimanerebbe sempre dritta e bounce l'abbiamo già detto yes perché, perché dobbiamo garantire che la pallina rimbalzi eh, altro trucchetto se eh, il paddle mi ero dimenticato di dire che l'angolo è meglio mettere no perché se magari avete messo eh, perché se magari il paddle è ehm, Sì, è un po' è un po' sproporzionato vi potrebbe eh, avere qualche problema che comunque adesso andiamo a vedere un po' se il rimbalzo funziona che come vedete la palla ha imbalzato e scappa via Perché? Perché non abbiamo messo niente a fare in modo che la pallina torni indietro rimbalzando. Esatto e questo lo metteremo dopo. Adesso ci mancano ancora le proprietà di uno sprite e cioè del mattoncino il mattoncino per ora l'unico bieber che dobbiamo mettere è quello solido eh, Perché non si deve ne muovere praticamente deve semplicemente essere solido per ora poi più tardi faremo in modo che quando viene colpito dalla pallina scompare ma per adesso teniamolo così una cosa importante è che dopo che noi abbiamo dato a questo oggetto tutte le sue proprietà se dobbiamo avere altri oggetti uguali quindi vogliamo inserire degli altri mattoncini dello stesso colore tutti solidi come questo ci basta clonare l'oggetto se invece dobbiamo farli di colore diverso Uh, spiegheremo più tardi come fare